Ben ritornati pinguini, vi è piaciuto il video di ieri? E se pensavate che tutto quello che ho fatto fosse pesante, oggi facciamo sul serio, perché oggi iniziamo con C++ La volta scorsa l'ho dato per scontato, C e C++ sono entrambi linguaggi di programmazione compilati e non ce ne saranno altri perché C sharp e Java stanno nella terra di mezzo come vi dicevo e poi il resto saranno tutti linguaggi di programmazione interpretati in molti dei miei video passati non ho nascosto i miei sentimenti negativi su C ⁇ tuttavia oggi li metto tutti da parte però sempre qualche commento lo farò per portare a voi una lezione in un'ora di C ⁇ ma prima di iniziare, C ⁇ nonostante sia un linguaggio di programmazione a sé stante, comunque estende C. Quindi la cosa fondamentale è che ne eredita la sintassi. Molti linguaggi di programmazione che vedremo ereditano in qualche modo e in qualche forma la sintassi di C, ad eccezione fatta di Python, che ha una sintassi tutta sua. Però ovviamente C ⁇ più degli altri. Quindi tutto il codice. Sì, che abbiamo visto, funzionerà in C, ma non il viceversa. C prende il nome dall'operatore più più. L'operatore più più permette di incrementare una variabile di una unità, quindi se la variabile ha un valore 5, diventa 6, e conserva il risultato di questo incremento sulla stessa variabile. Esiste anche l'operatore meno meno, che fa la stessa cosa, anzi, che incrementare e decrementa. E C prende nome da questo operatore, perché è come se fosse un incremento del vecchio C. Wow! La prima cosa che faccio è di riempire dei vuoti, che ho lasciato in sospeso la volta scorsa, poi vi faccio vedere le differenze fra C e C. Prima di iniziare con la nostra lezione di un'ora, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e facciamo partire il timer. Comunque iniziamo con le cose lasciate in sospeso. Una delle cose che ho lasciato in sospeso sono le macro. Le avevo accennate mentre spiegavo il mio codice C del Bowling e come avete visto, sia le costanti che le macro entrambi si fanno con la define e quindi cosa di a comune? In realtà, quel modo per fare costanti e semplicemente faccio una macro, infatti c'è un altro modo per fare costanti sia in C che in C ⁇ che come questo che vi avevo mostrato a schermo senza però aggiungere altri dettagli a voce, cioè semplicemente alla stessa sintassi di una variabile in cui però prima del tipo si mette la parola chiave in const e questa cosa tra l'altro fu vista sul codice quando ho parlato di const char eh, puntatore e quindi in qualche modo ho dovuto spiegare cosa significa quella parola const const significa per avere una costante ma quindi torniamo alle macro dunque le macro se vi ricordate funzionano un po' come il copia e incolla infatti come vedete dal codice sempre dell'altra volta di C sì, del bowling quando passo il mouse sopra una macro che sto utilizzando spunta questa parola expand e che significa espande? il preprocessore prima della compilazione farà il copia e incolla della roba che abbiamo messo nella define sostituendo il nome della macro con quello che ci sta dopo però assomiglia a una funzione ma non è una funzione praticamente il preprocessore quello che fa quando vede il nome della macro la sostituisce con tutto quello che ci sta dopo e tutto quello che ci sta dopo può essere anche un'espressione di sì addirittura può essere anche linee di codice di sì diverse linee di codice proprio le sostituisce con copia e incolla però quando abbiamo degli argomenti siccome si vede questo argomento lui va a piazzare, sempre con un copia e incolla, il parametro che gli state passando quando utilizzate la macro. Qualcuno potrebbe dire, ma perché per queste hai fatto delle macro e non hai fatto semplicemente delle funzioni? Per due motivi. Motivo punto 1 era appunto per introdurre il concetto di macro. Il motivo punto 2 è perché farlo in quella maniera è più efficiente. Certo, ovviamente non abbiamo parlato di efficienza, io ieri vi ho fatto vedere un codice che funziona Ovviamente non ho la presunzione di dire che sia il codice migliore Che si poteva fare in quel contesto Però ho la presunzione di dire che è il codice migliore Che in qualche modo abbracciava quasi la totalità delle cose che vi ho spiegato Qual è il problema delle funzioni? In le funzioni non hanno alcun problema Beh, se una funzione ha poche righe o addirittura uno Come nel caso per esempio di questi controlli isnumeric, isstrike Sono espressioni molto brevi quando una funzione viene chiamata, o meglio, quando una funzione viene invocata, praticamente l'esecuzione della funzione precedente viene in qualche modo messa in stand-by e il programma salta al codice della funzione. Quando si fa la return, il programma riprende da dove aveva lasciato. Andando un pochettino nel dettaglio, il valore del return viene messo nello stack del programma. Cos'è lo stack del programma? Lo stack è una struttura data che si può fare anche in qualunque linguaggio di programmazione, però durante l'esecuzione di un programma c'è uno stack, quello chiamato lo stack delle chiamate. Si inizia col main e poi si va via via ad aggiungere tutte le, le funzioni che vengono chiamate. Quindi faccio un esempio, se nella mia funzione main chiamo, faccio un esempio la funzione A che a sua volta chiama la funzione B, la funzione B quando ritorna, ritornerà la funzione A e poi la funzione main di nuovo. E quindi, quando viene fatto questa invocazione, è un'operazione che ha un certo overhead. Va bene, ci può stare, non ci sono problemi. È una cosa che si fa molto spesso, soprattutto in progetti enormi, e che magari utilizzo programmazione oggetti, lo stack delle chiamate enormi, ma quello non è un problema soprattutto quando le funzioni sono di diverse decine di linee di codice e fanno delle operazioni che comunque sono importanti. Però in quei casi in cui la funzione magari è una sola riga, come quello che ho fatto io, si può utilizzare un diverso approccio, ovvero non utilizziamo nessuna funzione. Abbiamo una sola riga, quella riga la utilizziamo quando ci serve. Però fare noi il copia e incolla è sbagliato. E se quella riga che noi stiamo copia e incollando a destra e a manca del nostro codice magari c'è un bug, poi dobbiamo andare a modificare in tutti i posti in cui l'avevamo inclusa. E non è la soluzione ideale. Tuttavia, possiamo aiutarci con questa cosa, con delle define. Definiamo la macro una sola volta, la richiamiamo dove vogliamo, se c'è un bug, la modifichiamo solamente nella define, e queste modifiche poi verranno espanse in tutto il codice in cui vengono utilizzate. Easy. Ok, l'altra cosa che lasciate in sospeso è una roba sugli array. Vi ricordate quando vi dicevo di considerare il puntatore a char delle stringhe? Perché? Perché non vi ho detto che gli array, qualunque array, integer, double, non ha importanza, qualunque array è implementato in C sì come un puntatore. A schermo poi faccio vedere che sto definendo questa array e utilizzo la variabile dell'array su printf senza utilizzare le parentesi quadrande e questo ci stampa a schermo un indirizzo di memoria. Per avere una migliore formattazione dell'indirizzo di memoria uso qua percentuale P che significa semplicemente per stampare i puntatori ma potrei mettere anche D stamperebbe un numero, però gli indirizzi di memoria vengono rappresentati con dei numeri esadecimali e questa volta ce la fa in automatico, il placeholder B. Quindi quando un puntatore gli mettiamo le parentesi quadre, semplicemente gli diciamo di prendere la posizione 0, la posizione 0 è la posizione puntata dal puntatore. Noi gli mettiamo 1, gli dice spostati di un posto da quella posizione e dammi il valore. Però la posizione in zero già c'è un contenuto, ovvero il contenuto della prima locazione di memoria. Quindi quello che viene messo dentro le parentesi quadre è quello che si chiama un offset. Ovvero di quando mi devo spostare dalla posizione di partenza. E questo è anche il motivo per cui in C possiamo facilmente sforare. Perché possiamo metterci qualunque offset. E sappiamo cosa succede quando sforiamo un array. L'ultima cosa che non vi ho detto, e la voglio dire per completezza, è solamente una menzione. Non vi farò vedere come si fa. E che i puntatori non sono solamente i dati, può essere anche alle funzioni. Adesso iniziamo con le differenze che ci sono fra C e C. La prima differenza che vi devo dire è il namespace. Che per me è una sua ca. Però esistono. Il namespace raccoglie dei nomi: nomi di cosa? Nomi di variabili e nomi di funzione. Praticamente all'interno degli header si possono mettere variabili globali e prototipi di funzione o anche class, struct, tutte quelle cose che belle che ci possiamo avere all'interno di dei raccoglitori che si chiamano namespace. Questa cosa perché ve la devo dire? Perché molte delle cose presenti nella libreria standard di C++ sono all'interno del namespace STD. Infatti il modo più semplice per utilizzare le variabili, le funzioni, le classi presenti nella libreria STD è quello di scrivere in cima al nostro file, dopo gli includo ovviamente, using namespace std e con questo staremo a posto. Un'altra differenza che c'è fra C e C++ è il modo che si usa per stampare le cose a schermo. Certo in C++ possiamo sempre utilizzare printf, cosa che io faccio e preferisco, però c'è un altro modo per i puristi di C++. C'è un oggetto che si trova nel namespace std che si chiama Cout che, utilizzando questa sintassi, ovvero utilizzare queste parentesi angolari verso sinistra, permette di stampare a schermo quello che si vuole. Infatti, a schermo, vedete il programma Hello World. Seeout è un oggetto. La stringa che mettiamo è un oggetto, o comunque un'area di caratteri. L'operatore binario è un operatore che prende due operandi, come l'operatore più, meno, per, sono tutti operatori binari. Quindi qualcuno potrebbe dire, ma allora l'operatore... Questo qua con le freccette così, l'operatore per stampare cose a schermo? No. Serve per fare tutt'altra cosa. E allora qualcuno potrebbe dire: ma perché funziona? E qua dovete aspettare tanto. C introduce un nuovo tipo di dato che è il bool. In C dobbiamo utilizzare stbool.h per avere i booleani in realtà le possiamo fare anche in un'altra maniera invece in C++ già ci stanno di default non dobbiamo mettere nulla come sono implementati i bool in C hanno semplicemente soprannominato un altro tipo di dato e come hanno fatto a dare un altro nome a un altro tipo di dato? utilizzando la parola chiave typedef se vi ricordate, nel video precedente vi avevo detto che quando si utilizza una struct bisogna scrivere struct nome della struct e poi la variabile che vogliamo creare se non vogliamo utilizzare struct tutta quella cosa lunga che ho scritto la volta scossa Possiamo soprannominare il tipo di dato struct utilizzando una Typedef. E possiamo dare qualunque tipo di alias, e è così che si chiama un alias, quindi un soprannome, a un altro tipo di dato. Il Type def non definisce un nuovo tipo di dato, dà da, semplicemente un altro nome, punto. E allora perché hanno chiamato type def? Non lo so. Un'altra cosa che implementa C a differenza di C è il passaggio per riferimento il passaggio per riferimento in silo si fa mediante l'uso di puntatori. Invece, utilizzando questa sintassi che vedete a schermo, uno dei parametri di una funzione può avere questo simbolo, che, se vi ricordate, serviva per prendere l'indirizzo di una variabile. Utilizzato come parte di un argomento di una funzione, permette di fare il passaggio per riferimento. Quando noi invogliamo questa funzione che vedete qua a schermo e gli passiamo una variabile nel posto in cui c'è l'argomento con l'e-commerciale, la quello viene passato per riferimento. Perché questa cosa viene un po', diciamo, aiutata, mascherata dal linguaggio C++. Entrambi funzionano allo stesso modo, è semplicemente quello che viene definito un po' di zucchero sintattico e poi C++ distrugge la sintassi in altre cagate. L'ultima differenza rilevante di C++ è l'overloading. Sì, non ha l'overloading. Non esiste. E diciamo che l'overloading è una di quelle caratteristiche belle di un linguaggio di programmazione. Io amo l'overloading. L'overloading permette di definire due o addirittura più funzioni con lo stesso nome E qualcuno potrebbe dire come fa il compilatore a capire quale funzione utilizzare È vero che le funzioni possono avere tutto lo stesso nome Ma devono avere la firma diversa Che cos'è sta firma? La firma è semplicemente il numero e il tipo degli argomenti Per esempio se io ho una funzione che fa la somma di due numeri e La chiamo che so somma prende due interi, io posso creare la stessa funzione con i float, però posso creare un'altra funzione che la chiamo sempre somma, che prende tre interi e C++ non si lamenterà perché quando io passo due interi chiamerà questa di funzione, quando passerò due float chiamerà quest'altra di funzione, invece quando passerò tre interi mi chiamerà questa di funzione. Finché le firme sono diverse, ovvero abbiamo un numero di argomenti diversi, o abbiamo lo stesso numero di argomenti, ma almeno uno dei tipi degli argomenti varia, siamo a posto. Ieri io ho coperto, ovviamente in quello si poteva dire in un'ora, la maggior parte della programmazione procedurale, quindi non mi soffermo sulle stesse cose che ho detto ieri. Perché la differenza principale di C++ è la programmazione a oggetti. Ora, per capire cos'è la programmazione a oggetti, vi rimando a questo video. Guardatelo tutto e poi ritornate. Eh però questo sarebbe truffare. Benissimo. Mi toglierò 10 minuti. Sto scalando 10 minuti. Perfetto. Proseguiamo. Quindi possiamo vedere le classi come se fossero dell'extract a cui possiamo mettere delle funzioni. Semplice. Come si creano le classi in C++? Utilizzando la parola chiave class. In cima alla definizione di una classe mettiamo le proprietà che vogliamo le proprietà sono delle variabili all'interno di un oggetto e poi mettiamo tutti i metodi che dobbiamo mettere. Se vi ricordate dal video precedente avevo detto che è una buona norma inizializzare le variabili però come dicevo nel mio video a cui vi ho rimandato la classe non ha dati è come la sistemiamo sta cosa. Se vi ricordate nel mio video precedente avevo una funzione StartGame che creava una nuova struct la inizializzava e la restituiva e infatti esistono dei metodi particolari in tutti i linguaggi di programmazione oggetto esistono sempre dei metodi particolari oggi di questo metodo particolare ne vediamo uno si chiama costruttore il costruttore è quel metodo che viene chiamato nel momento in cui creiamo un'istanza dell'oggetto come tutte le funzioni accetta dei parametri che possono essere utilizzati per inizializzare alcune non necessariamente tutte delle proprietà dell'oggetto quindi diciamo il costruttore fatemi utilizzare questo termine improprio è il main del nostro oggetto ogni metodo ha un parametro implicito che noi non vediamo che è un puntatore tra l'altro all'oggetto e viene dato il nome di this in realtà this è anche una parola chiave così da non poterla utilizzare in nessun altro contesto del nostro programma This, nel metodo di una classe, è il puntatore all'istanza di quella classe quindi un puntatore a un oggetto del tipo di quella classe e come tale bisogna utilizzare come operatore di accesso alle proprietà e ai metodi non il puntino ma la freccetta molti hanno difficoltà con questa parola chiave this semplicemente this permette di accedere ai campi dell'oggetto semplice questo perché, ripeto, permette di inizializzare le proprietà di un oggetto nel momento in cui questo viene istanziato una cosa che mi stavo dimenticando di dire è che come si chiama il metodo costruttore il metodo costruttore ha lo stesso nome della classe e a differenza delle altre funzioni che abbiamo visto sinora in C, sì, come vedete non ha un tipo di ritorno in realtà ha un tipo di ritorno e che solo non va messo il tipo di ritorno è un oggetto della classe però tutti gli altri metodi devono avere il tipo di ritorno perché sono delle funzioni normalissime semplicemente che sono all'interno di una classe. C++ come tutti i linguaggi che implementano la programmazione ad oggetti permette di fare l'ereditarietà. L'ereditarietà, se siete andati a vedere quel video a cui vi avevo rimandato, sapete che cos'è. In soldoni, fatemi stringere, io posso creare un'altra classe che estende un'altra classe, così da poter riutilizzare proprietà e metodi senza scrivere dell'altro codice. Una cosa che però voglio aggiungere sull'ereditarietà è la seguente cosa. C ⁇ a differenza di molti linguaggi di programmazione, permette di avere l'ereditarietà multipla. Per esempio C sharp, Java e se non ricordo male anche PHP implementano ereditarietà singola. Questo significa che in C++ e anche in Python, ve lo anticipo, si può estendere anche da due classi contemporaneamente. Il concetto di ereditarietà mi permette di introdurre il concetto di modificatore di accesso. Il modificatore di accesso è un modo per filtrare quello che si può vedere esternamente di un oggetto. C++ implementa tre modificatori di accesso. Privato, protetto e pubblico. Una proprietà. O un metodo pubblico possono essere visti al di fuori di un oggetto quindi questo cosa significa che quando noi stanziamo un oggetto di quel tipo il programmatore può utilizzare proprietà e metodi che sono pubblici utilizzando uno dei due operatori per accedere a una proprietà o un metodo che, che potrebbe essere il punto o la freccetta proprietà e metodi protetti significa che a livello di stanza, cioè quando viene creata un'istanza di quell'oggetto il programmatore non può accedere né a quelle proprietà e né a quel metodo e chi può vederle? quelle proprietà e metodi possono essere utilizzati solamente quando quella classe viene estesa quindi la sottoclasse la classe che eredita quel metodo protetto la può utilizzare i metodi privati sono solamente interni a una classe neanche le sottoclasse che la estendono possono vederli sia le proprietà che i metodi. Per il cosiddetto di incapsulamento, che è uno dei cosiddetti alla base di programmazione oggetti, ovvero quello che i dati all'interno di un oggetto devono essere sempre integri, di solito è buona norma, a meno che ci sono delle cose particolari, mettere le proprietà protette o addirittura private. Raramente le proprietà si mettono pubbliche e si creano dei metodi per accedere alle proprietà. Se si vuole che una data proprietà sia in sua lettura Si crea un metodo che magari lo chiamiamo get qualcosa Se vogliamo che quella proprietà all'esterno possa essere anche scritta Creiamo un metodo lo chiamiamo sempre set qualcosa Qualcuno potrebbe dire ma qual è il vantaggio di creare due metodi Un get e un set qualcosa E perché non mettiamo direttamente la proprietà pubblica e ce ne usciamo Per tanti motivi perché quando noi facciamo la proprietà get noi possiamo esporre determinate proprietà e non tutte il vantaggio principale di questa pratica sta quando creiamo un metodo per settare il valore di una proprietà faccio un esempio sappiamo che non possiamo avere un voto maggiore di 30 e quindi possiamo fare un metodo set che tiene conto di questa cosa e possiamo fare anche un metodo set ad hoc tipo set lode che è imposta la lode se e solo se il voto è uguale a 30 se noi invece lasciamo tutte queste cose libere, ovvero quelle proprietà anziché di essere private, sono pubbliche, uno può impostare un voto tipo 35 lode, oppure 17 lode, perché non c'è un controllo, perché quelle sono variabili e le possiamo impostare come vogliamo. Quindi questi metodi, che si chiamano metodi setter e getter sono importanti perché ci permettono di avere un controllo maggiore sull'integrità dei dati degli oggetti in base ovviamente al contesto dell'oggetto che stiamo considerando in molti dei casi questa cosa non si fa, si fa un metodo set e get che semplicemente restituisce il valore e prende un valore easy quindi ricapitoliamo, tre modificatori di accesso privato, protetto, pubblico privato all'interno della classe protetto all'interno della gerarchia di classe pubblico, tutti possono accedere e per avere un controllo maggiore sui dati che vengono passati a un oggetto si creano i metodi set get. l'ultima cosa che voglio dire sul contesto di ereditarietà è il concetto di overriding l'overriding si fa quando creiamo in una sottoclasse un metodo che ha la stessa firma di un metodo della classe padre però poco fa vi avevo detto che non si può da fare non si può creare due funzioni con lo stesso nome e con la stessa firma in realtà non si può fare nel contesto di overloading, ma nel contesto di overriding si può fare. E l'overriding è quando metodo stessa firma, ma in classi che si trovano in posizioni diverse all'interno della girecchia delle classi. E come vi dicevo in quel video a cui vi ho rimandato, è l'utilizzo meno della parola chiave virtual permette di utilizzare il Dynamic Dispatch. Ora ovviamente C++ implementa una svagonata di altre cagate, eh, che a me non piacciono, Tipo lo scopo resolution operator cioè praticamente due punti Scusate il gioco di parole, ma è così Che secondo me è l'operatore più stupido che sia stato inventato in tutta la programmazione Solamente un altro linguaggio stupidamente lo utilizza Per lo stesso scopo dell'altro PHP Altri linguaggi di programmazione hanno capito che quell'operatore è nato In un contesto che vi dico adesso, poi lo vediamo anche nel codice che ho fatto qualora qua noi non avessimo messo using namespace std è per utilizzare cout che si trova all'interno del namespace std e non vogliamo mettere per qualche motivo using namespace std bisogna scrivere std, l'operatore, questo qua, scopo, resolution o quello che è seguito poi da cout significa prendi cout all'interno di questo namespace ma ripeto che questo operatore si usa anche in altri contesti sempre più o meno per la stessa cosa di andare a trovare un nome all'interno di qualcosa e qualcosa può essere una classe o una namespace o qualunque altra roba L'ultimo appunto che voglio dire sulla programmazione degli oggetti in C++ è la seguente. Le struct hanno delle proprietà, cioè hanno dei campi. Le classi hanno campi e metodi. Quindi la domanda è, ma possiamo mettere delle funzioni, quindi dei metodi all'interno dell'extract? La risposta è sì. Lo si può fare in C++, ma ovviamente non si può fare in sì. Questo è chiaro. Infatti, si possono creare delle classi utilizzando la parola chiave struct invece che la parola chiave class e qual è la differenza? una quando si crea una classe utilizzando struct di default tutte le proprietà e metodi sono pubbliche se uno vuole qualcosa di privato bisogna metterlo esplicitamente quando viene utilizzata la parola chiave class di default le proprietà e metodi sono privati a meno che è stato specificato diversamente io faccio la seguente cosa per non sbagliare uso sempre la parola chiave class quando devo fare un oggetto e specifico esplicitamente sempre cosa è privato cosa è pubblico e cosa è protetto e adesso andiamo al programma però quello scritto in C++ perché la logica è uguale la maggior parte delle funzioni che ho creato in C le ho prese e incollate all'interno di metodi delle class adattandole dove è opportuno quindi siccome adesso abbiamo più tempo per mettere le mani nella marmellata nel codice vedremo il codice C++ e vedrete che molte cose sono uguali ma organizzate in maniera diversa perché ho fatto tutto utilizzando la programmazione ad oggetti così posso andare nel dettaglio su molte cose in cui la volta scorsa andai veloce e quindi andiamo a computer come la volta scorsa, iniziamo da inizio del file, quindi abbiamo sempre all'inizio i nostri include preferiti. Ovviamente qui c'è stato molto di più perché la standard library di C++, se, dal mio punto di vista, attenzione, è eh, organizzata IoStream IO contiene per noi, per quello che ci serve, Cout. IO serve per trovare alcune funzionalità. Per manipolare le stringhe, che a me serve semplicemente per cambiare la formattazione. SStream contiene una classe che permette di costruire le stringhe, cioè fa delle concatenazioni un po' più fighe. String per avere altre funzionalità su con le stringhe. Vector ha ah, questa classe Vector, che diciamo dà una flessibilità maggiore rispetto agli array. Est di e per le eccezioni, le eccezioni le vediamo con Java la prossima volta, non vado a fondo, perché Java, come gli altri linguaggi orientati agli oggetti, ha le eccezioni, quindi dico questa cosa una volta per tutte, però successivamente. E String.h, uso l'header di C per avere memset. Non so se c'è un equivalente di memset in C++, utilizzo quello di C. Lo posso fare? Certo, lo sto facendo. Cagate di C++! Qua l'altra volta, diciamo, eh, C'eravamo arrivati, quindi non vi devo spiegare questa cosa Le macro ve le ho spiegate, quindi non dobbiamo andare avanti Qua ho utilizzato typedef per creare due tipi, ma in realtà non creiamo due tipi Semplicemente voglio rinominare il tipo unsigned char in frame T E unsigned short end in score T Adesso andiamo a vedere la prima classe, perché in questa implementazione, poiché si posplassa le classi, io frame non la faccio più come struct, faccio diventare una classe. E metto queste proprietà protette. Abbiamo la proprietà n, che identifica il numero del frame. Un vettore roles. Questa sintassi si chiama template o generics. E ve la spiego con Java, perché anche Java implementa i generics. Per diciamo lo scopo di questo video vede Vector come una classe che implementa una sorta di array dinamico e ogni elemento dell'array è di tipo frame t poi abbiamo questa proprietà che permette di conservare lo score ricordiamoci che score è tipo unsigned short come eh, Visual Studio Code ci ricorda qui io ho due costruttori un costruttore che non prende alcun argomento che inizializza sia n che score a 0 in realtà qui mi sto dimenticando di anche inizializzare vector ma va bene Questo quest'altro costruttore che prende in input il numero del frame e semplicemente inizializza il numero del frame con n score sempre a 0 e inizializza anche questo io adesso questo lo metto qua anzi faccio questa modifica davanti a voi così vi introduco un'altra cosa allora praticamente come vedete queste due righe sono uguali a questa è solo questa che è diversa una cosa che possiamo fare per evitare di ripetere queste righe è quella di dire di chiamare questo costruttore e poi di effettuare questa riga di codice questo lo facciamo in questa maniera questo lo togliamo e qui gli mettiamo questa sintassi che significa quando frame viene istanziata Passando questo parametro, quindi per l'effetto del metodo overloading, viene chiamata questa funzione, prima viene chiamata frame e effettua queste operazioni, quindi di conseguenza n inizialmente viene inizializzato a 0 e poi il suo valore viene resettato con il valore che viene passato da questo costruttore. Qui abbiamo un paio di e getter, Set setRoll praticamente imposta un... Valore di un tiro, idx può essere solamente 0,1 o al massimo 2 Però qua stiamo dicendo che Vector ha solamente due posizioni Ovviamente qua non sto mettendo alcun controllo se idx può essere anche 18 Non sto mettendo apposta nessun controllo perché eh, non sto facendo un grande uso di eccezioni Le utilizzo solamente in un caso, però come dicevo l'eccezione è un'altra volta Get Roll, anziché risettare un valore del tiro lo restituisce Get frame number, ecco come vedete per frame number io ho messo solamente un getter, non c'è mai un set Una volta che un frame viene istanziato con un certo numero, così rimane Stessa cosa per get score, non c'è un set score, c'è un calculate score Uno non può impostare un punteggio, lo deve calcolare e quando viene calcolato quello è E al massimo posso restituire il punteggio, vedete che sto utilizzando la parola chiave this, this and this perché io sto modificando queste proprietà. Voi dovete far finta che ogni metodo ha una sorta di parametro implicito che non si vede, che in questo caso è di tipo frame o puntatore, che si chiama this. Ovviamente sì, qua mi fa tantissimi errori, perché questa cosa non si può fare. Praticamente il senso è questo, ogni metodo ha come se avesse questo primo parametro implicito, che si chiama sempre this, e ogni volta che noi chiamiamo un metodo, il compilatore implicitamente gli mette qua, l'istanza che chiama questo metodo. Però siccome questa cosa è implicita, la togliamo e quindi abbiamo questo. Infatti, se io passo il mouse sopra this, che come dicevo è anche una parola chiave di C++, mi dice che this è di tipo frame star, quindi punto da frame. Perché vi dico questa cosa? Perché ce la ritroviamo in Python. Poi ho questo altro metodo tipo isStrike, isSpare, isStrike mi dice semplicemente se questo è uno strike, questo lo possiamo semplicemente scoprire se al primo tiro sono stati segnati 10 punti, perché questa è una costante che viene espansa a 10. Invece uno spare è quando non abbiamo uno strike, questo punto esclamativo qua è l'operatore di non, quindi se non è uno strike deve controllare anche quest'altra espressione, e uno spare è quando non abbiamo uno strike e in due tiri sono stati segnati 10 punti. Il motivo per cui devo fare questa cosa, controllare che non sia uno strike, è perché nel caso in cui avessimo uno strike, questa, ovvero il punteggio del primo tiro, sarebbe 10. Il punteggio del secondo tiro sarebbe 0, quindi questo controllo sarebbe sempre vero, e anche nel caso di uno strike. Quindi prima devo stabilire che non sia stato uno strike. E infatti io uso questo metodo... Quindi vedete bene come io sto evitando di copiare e incollare il codice. E inoltre vi dico se non è uno strike abbiamo 10 punti in due tiri. Abbiamo qua la funzione Calculate Score che prende come parametro semplicemente i due tiri successivi. Questa funzione Virtual. Se non vi ricordate la parola chiave Virtual o non la sapete vi ripeto un'altra volta andatevi a guardare quel video. Io per quel video mi sono bruciato 10 minuti di questo video. Quindi Calculate Score, prende il risultato degli altri due tiri, dei due tiri successivi. Come facciamo la volta scorsa? Frame Score a zero. Gli mettiamo questi due punteggi. In realtà questo lo potrei mettere anche direttamente così, lo potrei mettere. Non c'è bisogno di questa riga. Vediamo se tutto funziona, se tutto funziona, perché io in Dando inizializzo frame score con il punteggio di questo frame e poi se uno strike conteggia gli altri due tiri successivi se uno spare invece conteggia solamente il tiro successivo e mette il risultato di tutte queste computazioni all'interno della proprietà score della classe questo metodo si chiama sempre calculate score sto utilizzando l'overloading quindi ho due metodi con lo stesso nome ma la firma è diversa perché io prendo qua un puntatore a un frame precedente perché, se vi ricordate, il punteggio è una sorta di somma cumulativa. Quindi nel caso in cui non passa alcun frame precedente, tipo nel caso del primo frame, posso chiamare questa funzione, altrimenti posso chiamare quest'altra funzione, che mi passo frame precedente next e next roll. E funzione utilizzando Calculate Score. Io prima gli dico calcola il punteggio come lo calcolavi prima. E poi, al risultato di questa operazione, perché sappiamo che questo metodo mette il risultato nella proprietà score, quindi, una volta che questo metodo viene in invocato, lui ci a calcolato il punteggio di questo frame e il punteggi successivi dove è adeguato. Nel caso di spare strike. Nel caso di un frame aperto, questa cosa non accade, come ben sapete. E inoltre aggiungi il punteggio del frame precedente. Vedete come questo metodo riutilizza tutto questo metodo, e questo è uno dei vantaggi della programmazione dei dati oggetti. Qui ho un metodo to string che semplicemente mi permette di rappresentare il frame come se fosse una stringa cioè non è che lo rappresento, semplicemente restituisco una stringa che è un sorta di rappresentazione visuale del frame utilizzo AllStringStream permette di creare le stringhe in maniera incrementale Buffer, vedete la sintassi è molto simile a SeaOut e poi io genero la stringa utilizzando questo metodo che si chiama appunto STR di questa classe AllStringStream stampo il primo tiro e poi stampo il secondo tiro il metodo printRoll è esattamente uguale alla funzione printRoll che avevamo che ho messo in questa classe con un modificatore d'accesso protetto. E dice sempre un char. Questo metodo, a parte i dismessi qui, è esattamente il copia e incolla di quella che ci stava prima, come tante delle cose che avete visto sinora. LastFrame è interessante. Io praticamente sto estendendo la classe Frame per fare una classe specifica per l'ultimo frame. Questa sintassi di due punti, frame, permette di estendere la classe frame. Ma perché sto mettendo qua public? Ecco, questa è una delle cose di sì che io non capisco. Tra l'altro, neanche lo sapevo prima di fare questo codice, perché la programmazione oggetto l'ho imparata con Java, quindi io, Java sta cosa non c'è. Ci sono i modificatori accesso, ma per le proprietà e metodi, non per le classi che stiamo estendendo. C++ ha anche dei modificatori accesso nel contesto di ereditarità. Cosa significa? Quando noi estendiamo una classe e mettiamo public, implementa esattamente l'ereditarietà che c'è in Java. I metodi pubblici in frame restano pubblici, i metodi protetti in frame restano protetti, i metodi privati in frame restano privati. Lo stesso si applica per le proprietà. Se qua, anziché di public, avessi messo protetto, i metodi pubblici in frame sarebbero diventati protetti, i metodi protetti sarebbero rimasti protetti, i metodi privati, privati lo stesso ovviamente con le proprietà se invece infine avessi messo qua private i metodi pubblici sarebbero diventati privati i metodi protetti sarebbero diventati privati i metodi privati sarebbero rimasti privati e lo stesso si applica alle proprietà questa classe quindi ha tutti i metodi che abbiamo visto per la classe frame e inoltre creo un suo costruttore che praticamente non prende alcun parametro e chiamo il costruttore della classe frame e gli metto come numero di frame praticamente n frames, cioè 10. Siccome questa classe è per l'ultimo frame specifico, non devo passare il numero di frame qua, perché lo so che è sempre il decimo, perché lo so che è sempre l'ultimo. E rollo, anziché con 2, lo inizializzo con tre locazioni. Io sto facendo l'overriding di questo metodo. Invece per questo metodo non sto facendo l'overriding, sto semplicemente facendo l'overloading. Perché noi qui abbiamo un calculate score nella classe precedente che prende un puntatore al frame e un array di next rolls, giusto? Che è quello che sto facendo qua. Praticamente per l'ultimo frame io non ho bisogno dei frame successivi, non, non ne ho di bisogno, perché il discorso dei frame successivi decade per l'ultimo frame. Siccome comunque sto facendo l'overriding quel parametro che devo mettere, però posso utilizzare una funzionalità di C++ che mi permette di avere dei parametri anonimi. C'è, ok, ma a me non serve non lo uso. Però il frame precedente mi serve. Questo metodo chiama l'altro metodo calculate score che accetta solamente il frame precedente ovviamente questo che mi sono fatto un'implementazione se dovesse servire che direttamente non ha questo parametro quindi non lo metto e faccio quello che mi serve che sono gli stessi conti che facevo la volta scorsa queste due barrette qua significano oppure, quindi se uno strike o uno spare ovviamente questi metodi isStrike e isSpare sono presi dalla super classe o dalla classe padre, chiamata come volete invece il metodo toString sto facendo anche qua l'overloading abbiamo il caso in cui non c'è né uno spare e né uno strike e quindi semplicemente chiamo il metodo toString dalla superclasse perché alla fine se non abbiamo né spare né strike l'ultimo frame è un frame normale e devo utilizzare l'operatore scemo, lo scopo del solution operator. Se è uno spare, chiama il metodo toString della superclasse perché se è uno spare i primi due tiri lo posso semplicemente stampare come se fosse un frame normale. Perché il metodo toString della Superclass mi stampava solamente due tiri. Bene, quello li può stampare tranquillamente. L'ultimo tiro lo stampi col metodo print roll e i passi due, cioè stampi il, il tiro in maniera indipendente. Ora, nel caso in cui è un strike, devo fare delle considerazioni un po' particolari. Perché? Perché quando fai uno strike al primo tiro dell'ultimo frame, tu puoi avere dopo o un frame aperto o uno spare, e quindi potrebbe essere visto come un frame normale. Ma può avere anche un altro strike. E poi ho un altro strike o un tiro aperto. Quindi, questi casi vanno gestiti diversamente. Tuttavia, non c'è bisogno di gestire questi casi. Se noi abbiamo uno strike al primo tiro, stampo quello strike in maniera indipendente, stampo il secondo tiro in maniera indipendente, e poi stampo il terzo tiro utilizzando la funzione printroll roll dalla classe padre. Perché, se no, ricordo male e non ricordo male, la classe last frame anche l'implementazione di printroll, questi qua potrebbero essere anche tranquillamente dei virtual sarebbe il caso di farlo, io l'ho dimenticato e la, il metodo printroll della classe last-frame frame la sto sovraccaricando, cioè sto facendo l'overriding. ci ho dovuto studiare un po' per fare questa cosa senza altri if però alla fine vuoi essere il che ho ottenuto, ovviamente si possono fare le cose in maniera diversa praticamente avendo un uso intelligente del metodo printRoll della super classe, e poi faccio l'overriding del metodo printRoll per questa classe posso gestirmi i casi in maniera intelligente la classe game, che cos'è la classe game? è una classe che ha un array di frame ecco, questa è una cosa importante che vi devo spiegare questo è un array di 10 elementi in cui ogni cella di memoria di questo array è un puntatore a un oggetto di tipo frame e poi aggiungo un'altra proprietà per il nome del giocatore. Sto mettendo qua tre costruttori e questi metodi. Ma dove sono definiti questi metodi? Nella classe vicente li ho definiti qua, ma qua non sono definiti. Questo l'ho fatto apposta per introdurvi a un'altra sintassi di C che permette di definire i metodi anche al di fuori di una classe. Noi possiamo mettere prima i tutti i prototipi e poi per definire ogni framework li definiamo come se fosse delle classi che funzionano al di fuori della classe però dobbiamo utilizzare l'operatore scemo cioè questo è il metodo costruttore della classe game che non prende alcun parametro e lo inizializzo la stessa maniera in cui inizializzavo la in C e metto come nome del giocatore un nome generico player invece nel caso in cui io gli passo una sequenza sequenza di gioco, io chiamo intanto questo costruttore, prima di cosa, poi chiamo Read Sequence, che è quella che faceva il parsing, no? E poi faccio calculate score. Se invece io creo un'istanza di game con sequence player, intanto mi chiamo il costruttore a cui passo sequence e lui mi fa sempre la stessa operazione di prima. Quindi prima chiama game e poi chiama questa operazione. Vedete come le cose vanno in cascata? istanziando la classe con questo costruttore, prima va a chiamare costruttori che prendeva solo una stringa che a sua volta va vale a richiamare l'altro costruttore che non prendeva nulla e poi semplicemente io metto il nome del giocatore a quello che viene diciamo passato al momento o un getter per get frame read sequence lo stesso di quello che abbiamo visto in si magari adesso faccio alcune considerazioni tanto voglio andare avanti calculate score adesso la vedremo molto più in dettaglio e print game non so se riusciamo a vederla più in dettaglio quello che cambia è che in altri linguaggi non abbiamo o string stream, ma ci abbiamo altre robe. Ma... Ah, ecco, siamo arrivati al nostro main. Nel nostro main io definisco intanto una stringa col, con la mia partita, va bene. Poi istanzio una variabile di tipo game, che la chiamo sempre Valerio. Io passo la mia partita e il mio nome. E poi faccio print game. Se vi ricordate, questo costruttore richiama il metodo per fare il parsing di questa stringa. E poi anche richiama la funzione per calcolare il punteggio. Andiamo a vedere queste due funzioni. Questa qua l'avevamo vista l'altra volta, però adesso la vediamo un po' più nel dettaglio, perché vi voglio dire un po' di più di queste variabili. Perché l'altra volta non ve l'ho detto. I è la variabile indice che mi permette di indicizzare ogni lettera della sequenza. F sta per frame, R sta per roll. Perché io devo capire in quale frame sono e in quale roll sono. Perché questa stringa, come ve l'ho fatta vedere io, aspetta che ci ritorno. Questa non mi dice in quale frame sono, ho una sequenza di tiri. Però so che se ho uno strike passa al frame su successivo. Se ho due tiri, vado al frame su successivo, poi devo stare attento all'ultimo frame, perché non abbiamo un frame su successivo. Quindi R sta per roll, F sta per frame. Io gestisco sempre due casi. Nel caso in cui siamo nei frame da 0 a 8, quindi da 0 a 9 non compreso, e nel caso in cui siamo nell'ultimo frame. Andiamo a vedere il caso in cui siamo nei frame da 0 a 8. Ovviamente siamo sempre zero base, no? Quindi, se il carattere iesimo è un numero oppure un miss, entra in questo caso. Quindi abbiamo tipo un 5 o un trattino. Se il carattere è un miss, di questa istanza invoca il metodo getFrame get frame, a cui passo F F è un indice che va da 0 a 9 questa espressione è un oggetto di tipo frame scusate, è un puntatore a un oggetto di tipo frame continuo ad utilizzare l'operatore freccetta per fare setRoll setRoll prende due parametri l'indice del, del tiro a che voglio modificare è un valore quindi praticamente se abbiamo fatto una buca, quindi abbiamo il trattino al frame F al tiro R, che può essere 0,1, metti 0. Altrimenti, metti nello stesso posizione R, dello stesso frame, questa espressione qua. Ricordiamoci che sequence è sempre un carattere, però in questo caso abbiamo la certezza che sia un numero, perché questo ci siamo nel caso o un numero o un miss. Miss l'abbiamo già gestito, altrimenti, questo è il caso sicuro che abbiamo un numero, però è il carattere che rappresenta il numero, quindi lo dobbiamo convertire in un numero intero, effettivo. Utilizzo lo stesso trucco dell'altra volta. In questo caso, cosa facciamo? Incrementiamo il numero di roll, perché possiamo essere o al primo tiro o al secondo tiro. Se siamo al primo tiro, R è 0, quindi incrementiamo e facciamo diventare 1. Se siamo al secondo tiro, quindi R è 1 diventa 2, andiamo qua. Se R è maggiore di 1, possiamo incrementare e andare a frame successivo, e resetto R a 0. Invece, se non è né un numero e né un miss, possiamo avere uno strike o uno spare se siamo al primo tiro e abbiamo uno strike praticamente imposta al frame indicizzato dal numero F chiama il metodo set roll e gli metto alla posizione 0, quindi al primo tiro pins, che sappiamo che è una costante per 10, quindi al primo tiro metto 10 invece possiamo avere quest'altro caso, se siamo al secondo tiro ed è uno spare ora il problema dello spare è il seguente, se abbiamo tipo 7 e la slash il valore della slash praticamente è 3, perché in totale abbiamo abbattuto 10 berilli in due tiri, però nel tabellone noi vediamo 7 slash. Io voglio mettere nel mio oggetto di tipo frame, non 7 slash, voglio mettere 7 e 3. Quindi nel caso in cui abbiamo uno spare, noi abbiamo l'informazione precedente che è 7 e poi abbiamo una slash. Come facciamo a mettere 3? Semplicemente prendiamo il risultato del tiro precedente e lo utilizziamo per sottrarlo al numero 10, quindi faccio 10-7. Se siamo al secondo tiro, ed è uno spare, al, al secondo tiro del frame indicizzato da F, gli metto 10 meno il risultato del tiro precedente, incremento frame e ria0, R. Questi qua sono tutti i casi che potevamo avere. Se c'è invece un altro caso, qualcuno avrà messo un simbolo non dovuto e quindi qua sparo un errore utilizzando le eccezioni. Questa sintassi la da passare. Ve la spiegherò nel video successivo. Nel caso in cui siamo nell'ultimo frame, gestisco più o meno gli stessi casi, ma in maniera diversa, perché possiamo avere, sapete, un tiro in più. Però nell'ultimo frame vedete che io non faccio mai F++ perché siamo all'ultimo frame. Semplice. Quindi, diciamo, quest'altro caso ve lo lascio come studio individuale. Ecco, il metodo interessante è il metodo Calculate Score che l'avevo, diciamo, spiegato nel video precedente, però eh, vale la pena, diciamo, affrontare questa implementazione in programmazione di nostro oggetto, anche se comunque ho fatto parecchio copia e incolla, però comunque diamoci un'occhiata ugualmente. Dunque, abbiamo sempre un array con nextRoll di due posizioni, perché possiamo comunque guardare avanti solamente i due tiri successivi nel caso di un strike. Per ogni frame, io prendo il frame esimo e, e siccome questo metodo restituisce un punto della frame, Faccio lo stesso trucco della scorsa volta. Creo una variabile current frame di tipo puntatore a frame. Utilizzo quel memset di cui vi dicevo poco fa che fa la stessa cosa di sempre. A zera tutti i valori di next roll. Quindi, sempre due case, nel caso in cui siamo nel frame da 0 a 8, quindi non nell'ultimo frame, faccio delle mie cose. Quindi nel caso in cui siamo in un frame che non sia l'ultimo, io faccio il, quello che si dice il look ahead, vado a vedere i risultati dei frame successivi metto next roll di 0, quindi il primo tiro successivo, prendo il primo tiro del secondo frame. Tuttavia, il secondo tiro è complicato. Se noi al primo frame abbiamo fatto uno strike, e al secondo frame abbiamo fatto uno spero, un frame aperto, il primo tiro sarà il primo tiro del frame 2, e il secondo tiro che a noi serve sarà il secondo tiro sempre del secondo frame. Ma se noi abbiamo fatto strike, strike e poi 5 chiusura al terzo frame, il primo tiro successivo sarà lo strike del secondo frame. Però il secondo tiro non sarà il secondo tiro del secondo frame perché non c'è un secondo tiro. Deve essere il primo tiro del terzo frame. E qua è quello che gestisco. Praticamente, cosa succede? Devo capire se il frame successivo è il decimo frame. Perché? Che siamo al nono frame, il frame successivo, il decimo frame, ha sempre due tiri perché anche se ci fosse uno strike il secondo tiro potrebbe essere un altro strike un 5 invece gli altri frame possono avere uno o due tiri il primo tiro successivo è il primo tiro del frame su successivo se il frame successivo è l'ultimo frame, quindi siamo qua prendo il suo secondo tiro perché l'ultimo frame, dicevo, c'ha sempre il secondo tiro tuttavia se il frame successivo non è l'ultimo frame qui iniziano i problemi qui abbiamo questa riga di codici che la rompo in tre parti la spezzo così, così è tutto nello schermo. Ecco, qui sto utilizzando l'operatore ternario. L'operatore ternario è l'unico operatore ternario in CNC++, c'è cioè in altri linguaggi. L'operatore ternario prende tre operandi, quindi prende operando 1, punto interrogativo, operando 2, due, due punti, operando 3. Se l'operando 1 è vero... Tutta questa espressione verrà valutata come il secondo operando. Se questa espressione è falsa, viene valutata come questo operando. È una sorta di if ed else. Se questo è vero restituisci questo, altrimenti restituisci quest'altra. Però questa cosa viene fatta a livello di operatore. Perché la sto utilizzando? La sto utilizzando per avere il valore del secondo tiro successivo perché se il frame successivo ah, I, ha uno strike, come secondo tiro devi prendere il primo tiro di due frame dopo, altrimenti prendi il secondo tiro del frame su successivo. Se ho giocato a bowling capisco potrebbe essere un po' ingarbugliato, però per me è molto semplice. Però se avete dei dubbi scrivetemi nei commenti. Ora, per calcolare il punteggio del frame corrente, se siamo a un frame maggiore di 1 quindi non siamo nel primo frame, chiama Calculate score in cui passo il frame precedente e i tiri successivi, come sempre. Altrimenti passo semplicemente i tiri successivi. La funzione Print Game praticamente stampa questa tabella in questa maniera. Non vi spiegherò il codice, però fa la seguente cosa. Allora, intanto stampa questa linea tratteggiata. Questa linea tratteggiata non l'ho fatta trattino, trattino, trattino manualmente, ma semplicemente... Li calcolo in base ai caratteri che ci stanno sotto Poi lo scrive Valerio in maniera centrata E questo lo fa calcolando gli spazi a destra e gli spazi a sinistra Considerando quanti caratteri ci stanno qua e quanto è lungo il mio nome Poi stampo il numero di ogni frame E poi stampo un'altra linea tratteggiata E poi stampo il primo frame, il secondo frame, il terzo frame, eccetera eccetera eccetera E sotto mi stampo i risultati di ogni frame 9, 38, 57, 66 fino a 189 E questo era il gioco che avevo mostrato Benissimo, Pinguini! Io vi ho spiegato C++ in un'ora. Benissimo, Pinguini! Spero che questo video vi sia piaciuto e se è così, non dimenticate di lasciare un like e se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Ci vediamo domani con Java, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto e ci vediamo alla prossima. Ciao, Kilo!